Gentili amici in ascolto, un cordiale buongiorno da Sirmano Mosconi. Che è scritto, corti, orco, Dio, quando una volta la che dà mette che le va a tirare via subito, no? Ah, non lo so io. Gemmia una foto, Dio poi a torno mia in Drio Dio porco, che mi son confuso la madonna poverina di Dio. Non è possibile. Il, il pilota romano, romano Andrea De Cesari. Dio porco madonna di Dio. Mi sa che non mi incazza eh. Dio porco se venite avanti ancora vi do un pugno. Ma che è che il mona che, che, che batte la porta e che chiude urlando. Riproviamo perché Dio Dio Dio Dio Dio, Dio, Dio, Dio bubu. E' ho no, finta niente. Guarda che roba la, la cona attacca le carte che guarda. Dio pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa No no no no fai mona metti una roba tutto tutto metti. Notizie scritte da culpe cool, l'alto. Dio, porco Dio, cane! Porco Dio! Camaia di Dio, come il pilota romano, romano Andrea De Cesari. Davanti a me vedo tutto, meno che quello che dovrei vedere. Dio, cronato cane. No, no, no, no, fai mona, metti una roba, tutto, metti il... Dio, cane! Non si riesce a capire un cazzo! Dio, non torno indietro neanche a morire, che mi ha una foto a tutto il campo da meta che dona doni. Dai, va là, dai, va là. Dai, va là. Dio porco, che notizia, ma come l'ha messa dentro, Dio cane, va via, Dio boia. Che mi ha una foto, Dio boia, non torno mia in Rio. Sì, io trovo quello che mi ha fatto innervosire, Dio cane, che dà un pugno che spacco la testa. Dio porco, tutte le volte che parto, non vedete dentro, mi hai distratto. Porco Dio, ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Ah, lo troverò quel deficiente prima o dopo, eh? Eh! Gli occane! Dio pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Dio porco! Va, vediamo dai. Name lungo, qui dai, vaffanculo. Ma cos'è sto telefono porco Dio? Ma è possibile che sia così degli imbecilli. Vedete che me calma perché... che ho! Davanti a me vedo tutto meno che quello che dovrei vedere. Di Io Cronato Cani. Porco che mi sono confuso la Madonna poverina di Dio. Non è possibile. Il il pilota romano romano Andrea De Cesare. Ah, dio porco madonna di Dio. Mi sa che non mi incazza, eh. Dio porco, se venite avanti ancora vi do un pugno. Anche Tite che ti mette a passare davanti, Dio. Uh, tocca ferro. No, nessuno, Gesù Cristo, no, nessuno. Mi tocca rifar tutto da capo. Ma non possono sbattere le porte. Madonna di Dio. È possibile, porca. Danna la madonna. Porco Dio. Cosa c'entra sto cazzo che mi fate sentire? Orco Dio, orco Dio, orco Dio! Possiamo andare? Dai, ricominciamo da capo, dai! Germano Mosconi, nasce a San Bonifacio, in provincia di Verona, nel 1932. Fino agli inizi degli anni Ottanta, cura la rubrica sportiva del giornale veronese L'Arena. Direttore del Nuovo Veronese, entra a lavorare come conduttore del Tg di Telenuovo, e ne diventerà il caporedattore, fino ai primi anni del 2000 quando va in pensione era un appassionato di tennis si racconta di lui che spesso a verona sfidava colleghi ed amici ed era molto abile nel 1982 vince il premio internazionale cesare d'oro per merito giornalistico anche grazie alla pacatezza e alla compostezza con cui si presentava davanti alle telecamere nel 1985 racconta l'epopea dello scudetto vinto dall'Elas verona appassionato anche di golf, fu il primo giornalista a parlare del giovane fenomeno Mattia Menassero. Nel 1996 fonda e dirige, fino al giorno della morte, la rivista in lingua tedesca Gardasee Zeitung, dedicata ai turisti del lago di Garda. Negli anni 2000 appare frequentemente su Tell Arena come opinionista, durante le partite del Verona e del Chievo. Nel 2004 degli ignoti pubblicarono nella rete diversi fuori onda, provenienti dalle registrazioni del TG di Telenuovo, risalenti a fine anni Ottanta inizio anni 90, in cui si mostravano le irate reazioni del Mosconi a vari disturbi che causavano il fermo delle riprese, tra cui l'entrata improvvisa di persone in studio, rumori, fogli illeggibili o male assemblati, o semplici lapsus lingue. L'ampio uso di bestemmie, insulti, volgarità in dialetto veneto e il montaggio dei video determinarono un'enorme diffusione degli stessi attraverso internet, facendo del povero giornalista un fenomeno della rete, da quei video infatti appariva come una persona che ha passato la vita ad imprecare. Mosconi non fu felice dell'accaduto, anzi, denunciò gli anonimi che diffusero i video e si rifiutò di commentare. Nel febbraio 2005, viene nominato responsabile delle relazioni esterne della società calcistica Ela Sverona, incarico che lascerà nel giugno dello stesso anno, per dedicarsi a tempo pieno alla rivista sopracitata. Nel 2009 vengono caricati su YouTube vari video in cui si mostravano altre clip prese dai fuori onda, dove si vedeva un Germano Mosconi che rimaneva calmo e tranquillo davanti a situazioni simili a quelle dei video del 2004. Muore il primo marzo del 2012, in seguito a una lunga malattia, lascia la moglie Elsa, la figlia Margherita e l'intero mondo del giornalismo italiano. Oggi Germano Mosconi è considerato quasi come un eroe da molti giovani, è stato addirittura creato l'agnosticismo mosconiano, che ha come dottrina la bestemmia in tutte le sue forme. Con questo abbiamo finito, Dio canaia de Dio. E arrivederci. distare diritto con le spalle sulla camera avanti. E girare sulla destra Eccola stessa. là, e son così, no? Così, no? aspetta così. Beh, un attimo, così. Così. Così gira. Così. Perfetto. Va bene? Boh. Perfetto. chissà che non mi incazza, eh. Possiamo andare. Po possiamo andare